Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi apriamo insieme il calendario dell'avvento di Nux, della Nux. Non lo so, eh, non lo so perché di questo marchio conosco pochissimi prodotti. Allora, Nux è un marchio francese, so che alcuni prodotti hanno dei profumi fantastici. Io conosco il burro per le labbra ed è quello super idratante ed è l'olio, quello multiuso che è anche quello profumo fantastico quindi mi piace molto l'idea di aprire questo calendario da 24 caselline ed è prezzi allora sul sito ufficiale 79,90 euro ho googlato un attimo adesso per dirvi il prezzo e ho visto che ci sono vari siti che lo vendono fino a 59,90 euro quindi date un occhio eh, look fantastic avevo visto, non mi ricordo a ah, ehm, Zalando quindi cioè, ci sono anche degli sconti quindi perché no, comunque la data di oggi è disponibile allora intanto direi di aprire questo calendario e lo mettiamo qui qui sotto adesso c'è il minutaggio se volete andare a vederlo direttamente senza spoiler quindi solo con le considerazioni finali per non spoilervi tutto il calendario ed intanto se non volete spoiler andate adesso qui per tutte le altre apriamo il calendario spostiamo la candela sperando di non dare fuoco a tutta la casa direttamente ed andiamo ad aprirlo molto carino, classico con le caselline che si aprono e direi di iniziare dalla 1 partiamo benissimo perché non la trovo allora la 1 eccola ma va bene così o devo accelerare ok e direi che Partiamo subito bene con l'olio prodigioso quello fiorito. La confezione è un non lo so, è un 10 ml. Questi oli sono fantastici. Vediamo ah questo si apre proprio così, ma sono fantastici ed è... hanno un profumo spettacolare. Mm. Ed è un po' come l'olio Will prodigioso eh, francese si sì, l'avrei studiato, ma non lo so. E perfetto per i capelli per il corpo per, per tutto per tutto sono fantastico e non so dove iniziare a appoggiarli qui ok And... andiamo con la 2 e la 2 due... mm, io non lo so se lo vedete meglio così cosa vi può interessare perché cade non sto dritto ok 2, questa è una fialetta ah, il profumo prodigioso floral le parfum ok, è una fialettina proprio, un sample del, proprio del profumo della stessa profumazione immagino Sì, mm. non, ok andiamo a tre aspettate che tolgo le caselle perché se no io mi perdo, parlo troppo e mi perdo, andiamo alla 3, la 3, eccola qui è grande ok, qui si ragiona un po' meglio Prodigioso florale no, a questo punto ragazzi qui cade tutto il calendario non sta fermo e quindi ve lo mostro io ok, se riuscissi ad uscire poi bel calendario di una volta che c'erano i buchetti per aprire le confezioni. Quindi è tutta la linea floral, ok? Gel doccia profumato da 30 ml, eccolo qui. Già ci piace di più, mm, sigillato, oltretutto ci piace. 4, facciamo così perché questo calendario non sta in piedi. Allora, la 4. Che facevano una volta per prendere i prodotti? No, 4 vere rose, acqua micellare, 3 eh, in 1, viso e occhi. Ok, è un 50 ml, quindi è anche una bella confezione. questa acqua micellare, struccante ed è in viso e occhi. Cosa? tre confezioni? All'acqua floreale, di rosa. Quindi è anche addolcente e lignitiva. Ci piace è tutto un po' sulle rose, ultimamente eh, ma, mh, può andare bene. Se intanto, cerchiamo la 5. Se non si conosce il marchio e lo si vuole conoscere, perché comunque i prodotti a prezzo: cioè full size hanno un prezzo abbastanza ottimi prodotti, ma hanno un prezzo. Allora, la 5 abbiamo la Creme Prodigion Boost, crema gel multicorrettiva da 15 ml. Eccola qui ed è una crema gel quindi adatta anche alla pelle mista è sempre nel tono del rosina si, sì, è molto fresca molto fiorita ed assorbe velocemente adesso espandiamo un attimo si, sì, bella fresca, è proprio un gel questa non ho letto ma molto correttiva Eh, bella, poi comunque è già assorbita e... ah beh sì, ha un leggera sembra che appiani un attimo il colore, ok penso che la proverò, questa qui la metto subito qui da provare perché mi incuriosisce già e poi vi dirò il profumo è ottimo comunque, se vi faccio i profumi floreali questa è ottima noi andiamo alla 6 che troviamo la crema crema fresca di Beauté, crema idratante 48 ore 3 in 1, sempre un 15 ml. È una crema per tutte le pelli, viso ed occhi. Ok, se la crema è per il viso, non è per gli occhi. Mi raccomando, anche se comunque sia in mancanza del contorno occhi, mettiamola un attimo. Ma questa inquadratura mi fa impazzire. Però vediamo la crema. Sì, è idratante effettivamente. Il fumo fresco e molto delicato, però si è molto idratante. Ma che questa inquadratura sembra che appiattisca un po', e oltretutto, fa un'ombra che non capisco perché ho un'ombra, se ho tre luci, ma non dovrei avere l'ombra. Non facciamoci domande. Allora, sette. Ok, questa è crema fresca, sempre la stessa linea, sempre crema fresca di bellezza, crema rimpolpante, idratante mentre quella era questa era idratante, questa è rimpolpante, sempre un 15 ml e infatti Enux è famosa per le creme, oltre che per le profumazioni. quindi perché non provarle? questa è una buona idea, questa è più fluida, assorbe anche velocemente sempre classico profumo ci piace ok dobbiamo andare alla 8 allora vediamo un po la 8 ok ok Nux bio ora tra un quarto d'ora io la l'attiverò no no su ciò ho già fatto fluido idratante corretto della pelle skin correcting all'alga marina 15 ml vediamo cosa dice per il viso per le normali miste alga marina ok e noi ce la proviamo oh è bella fluida è bella fluida eh sì sì questa qua per la pelle mista è perfetta perché assorbe velocemente non appiccica, è bella fluida non sento profumo che è tutto un dire perché qui è tutto un profumo però non sento profumo ma dobbiamo aprire la 9 ok che è piccina ecco questo era famoso non è quello che ho provato io ma mi fa molto piacere trovarlo Prima di aprire queste caselle bisogna farsi le unghie. È peccato un po' che queste caselle siano così. Questo è lo stick labbra idratante al miele, full size. Mi piace anche perché mi piacciono molto gli stick labbra. Io uso gli stick labbra, basta mi labbra, ne uso di tutte le possibili tipologie ed ho provato la crema quella in tubetto ed è buona proveremo anche questo e andiamo alla 10 ok 2 miele basta mo viso ultra confortevole nutriente con miele pelli secche, sensibili 15 ml eccola qui quindi ci sono un po' tutte le linee andiamo di là a questo punto perché sennò ho troppi profumi uh questa è super ricca questa è davvero super ricca sì, questa è molto ricca un profumo delicato molto delicato diciamo che il periodo invernale è perfetto per testare una skin care un pochino più ricca e ci piace 11 Ok, ma di là c'è scritto qualcosa ah ok allora nella parte di là della, della casellina ecco c'è scritto non solo che cos'è a cosa serve ma anche sì no pensavo che ci fossero gli ingredienti non ci sono invece però c'è scritto in tutte le lingue che cos'è quindi francese inglese tedesco spagnolo, italiano ci sono tutte le lingue ok, ci piace questa cosa ma andiamo a vedere che cos'è gel detergente e struccante viso 15 ml era sempre della linea Red de Miel si vede che andiamo molto a linee va bene, ok questo lo annusiamo e basta perché... mm. profuma di poco ma gel detergente e struccante ci piace ci piace, lo testeremo Vedete che servono a strappare le caselline, perché non mi ricordo più cosa ho aperto. 12, qui era 11, quindi devo aprire la 12. Sempre della linea Red du Miel, quindi andiamo sempre con la stessa linea. Questo è il gel Clean Angel Gel. Ah, un gel per pulente, disinfettante per le mani, da 30 ml, senza risciacquo. Con alcol quindi ok questo è chiuso lo tengo chiuso perché ne ho tanti e eh, ne ho tanti ma ne uso anche tantissimi li ho sempre usati anche prima di tutto ciò e continuo ad utilizzarli perfetto da borsetta da zaino a tenere a portata di mano anche per pulirsi le mani fantastici eh, 13 13 13 Rev miel crema, mani e unghie ok, 15 ml ci sta anche la crema per le mani sempre il profumo classico abbiamo superato la metà che cosa ne pensate di tutta questa linea per adesso? Io eh, tranne il primo che era il profumino, la fialetta è un po' una caduta di stile Io ho detto scusatemi tutto il resto mi sta piacendo per scoprire le varie linee del marchio anche perché è quello che ci interessa scoprire i vari prodotti che può avere 14 vedo una linea diversa quindi abbiamo finito la red du miel ok acqua bella gel purificante micro sfogliante per uso quotidiano 15 ml è belle. Eh, ci piace. L'ho detto che okay. bene tanto la telecamera accesa. Perché sto aspettando un corriere delicatissimo. Proprio acqua bella gel purificante. Mica sfogliante mm, per uso quotidiano. Oh, non lo dico. 15 uuh, questa mi piace, credo. Questo è l'olio prodigioso ricco, will prodigioso, quello per viso, e corpo, capelli, confezione da 10 ml, eccolo, fantastico, era lui che conoscevo. Quindi abbiamo la versione floreale e quella anche ricca, che è quella che so che sia la classica credo, quindi in teoria ci dovrebbe essere i il della linea adesso vediamo basta che non ci sia la fialetta anche di questo perché se no la rabbio andiamo alla 16 e altra linea mi è schizzato il prodotto vado a recuperarlo Eccoci. allora Nuxurience Ultra crema ricca ridensificante anti-age global rigenera, rilensifica e liscia le rughe e il caffè lo fa solamente alla mattina 15 ml non lo so come vi è venuta la cosa del caffè non lasciate perdere ci sto ripensando mi viene da ridere da sola e mi vengono così quando promettono troppe cose lasciamo eh... perdere Okay. è molto ricca dice che è per pelle molto secche da molto secche a secche quindi ecco perché è così tanto ricca profuma di crema di crema ok Oh, e dice di essere molto ricca effettivamente molto ricca il caffè non so quando lo farà andiamo alla ricetta, come mi vengono queste cose? vabbè allora, la 17, ma vi, se, vi seguite ancora voi per questo, abbiamo una Nuxurians God, crema, olio, nutri, fortificante, anti ed absolute, ok, crema super nutriente, densificante, anche questa crema, olio, 15 ml, quindi abbiamo tante linee, Ed è questa, anche un piccolo rosina. Allora, me l'aspettavo ancora più nutriente. Invece è... Uh, uh, ma ha una leggera perlescenza dentro. Revive Radiance, illuminante. E' impercettibile, non so con le luci. Impercettibile, ma ha una leggera perlescenza che comunque... È proprio impercettibile da un po' di luminosità naturale all'incarnato e questa ci piace immagino che sia dovuta dall'olio e a che numero siamo arrivati? alla 18 ok e qui abbiamo un prodotto per il corpo Nux Body Re dei Tè gommage rivitalizzante sfogliante ehm all'estratto di tè verde, 30 ml sentiamo il profumo, questo non lo conosco mmm sa di tè. Quel, tè, quel tè forte, buono! questo non lo conoscevo assolutamente mi piace anche questa cosa, andiamo alla 19 letteralmente distruggendo il calendario credo che tiro fuori questa e ve la faccio vedere allora qua parte i prodotti mervelleuse lift la crema polvere extra liftante powdery pelle da normale miste ah è un eh, 15 ml sono curiosa di provarla, scusate eh? ma dobbiamo provarla assolutamente crema ok mm. ha un buon profumo guardavo le telecamere non è arrivato il corriere ma è arrivato a casa Brontolo quindi siamo a posto sentiremo un casino dell'ostia ma no, io sono in ufficio quindi mm. è per essere la pelle mista un po' bella nutriente ma stiamo nel periodo invernale quindi ci sta 15. ok ah ha detto che vi facevo vedere il calendario guardate come lo sto dicendo attenzione ad aprire solo la casellina giusta perché sennò vi fate gli spoiler delle altre allora noi siamo alla 20 eccolo qua, questo è quello che conosco io olio prodigioso è questo che conosco io sempre 10 ml adesso lo apro ma è lui è lui è lui, è quello che mi piace di più mi piace perché sono piccolini questo sulle punte dei capelli lascia un fa profumo fantastico e poi non li unge cioè mi piace tantissimo anche per quello 21 Uh, prodigio mi piace perché è la linea profumata. Olio doccia, ok 30 ml ci sta, ci sta soprattutto perché questo profumo a me piace tantissimo. Qualcos'altro anche per la doccia abbiamo il 22 Nux prodigio. prodigio latte profumato, quindi bello che è della linea classica scusate, eh. un momento solo ok, allora torniamo a noi, quindi abbiamo nella 22 il latte corpo, sempre della linea quindi che è quella più famosa del marchio quindi ci sta assolutamente vi piace questa scelta ne mancano due la 23 che è PC ma stavamo andando così bene ma stavamo andando così bene ma perché? Eh, Prodigius Le Parfum 1,2 ml questo quest è buono buonissimo profumo ma questo è un campioncino ecco siamo a due caselle che proprio non mi piacciono 24 La dimensione è questa Cosa sarà? Cavolata? Oppure bella casella? Pronte che apro? Beh, cosa dite? Cosa vi aspettate? Aperta, eh? Cosa dite? Ok Sapete che non lo conosco Quindi ci sta olio prodigioso, oro olio secco, multi allora guardate guardate perché potrebbe piacere è eh, l'olio prodigioso ok, ma con tutto del oro per le scienze dentro lo chiudo subito perché io tendo a perdere i prodotti bello questo è bello per il corpo, è proprio un, una cosa dorata, leggerissima, però ha quel scintillare che mi piace, il profumo è lui, che bello, sì, sì, sì, bella casella, io direi che appoggiamo delicatamente il calendario, da qualche parte, io continuo a registrare tanto perché, con le mani così, non, sinceramente non sarebbe il caso di andare a toccare il telecomando togliamo tutto e poi facciamo le considerazioni le considerazioni finali si fanno senza tutta questa roba allora aspettate un attimo che tolgo tutto e poi dopo ed è, ne parliamo ed eccoci qui allora, se siete arrivati a questo momento perché non volete spoiler, vi dico che lo abbiamo aperto tutto, qui ci sono tutte le caselline vuote, non vi faccio vedere il calendario perché non so perché, sono proprio stupida, ci ho messo sopra tutti i prodotti aperti quindi non ve faccio vedere ma è completamente vuoto. Cosa vi dico? Dunque, se vi mh, siete approcciati a questo calendario con l'idea di scoprire i prodotti de, mh, di tutta la gamma Nux, è il calendario perfetto. Allora, ci sono dei prodotti di varie linee, quindi le potete provare tutte. Eh, per tutte le tipologie di pelle, da quelle mista, quella secca, molto secca ed, um, pelle matura, c'è davvero di tutto qualche prodotto per il corpo, nulla per i capelli se non i classici che sono multiuso eh, anche um, linee classiche, più conosciute alcune caselline che non mi sono piaciute avrei preferito altro o in un altro formato, sinceramente e la 24 apprezzata, sì, una buona idea a questo punto del video, ed è... fatemi sapere voi cosa ne pensate, se lo acquisterete, se l'avete acquistato, se vi è piaciuto, se lo comprerete l'anno prossimo, se aspettarete i saldi e magari li proverete senza canale dell'avvento, fatemi sapere tutto, io spero sia essere stata utile, avete avuto un po' di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video, ciao!